Amore Guarda. Guarda Guarda che ciccione che sei Ti piace? Mm. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Mi dispiace allora in questo momento Mi vedrete in condizioni proprio pietose Ma proprio le più pietose che Che Dio qualsiasi altro video che io abbia fatto su youtube ho dei capelli di merda il fondotinta in Italia non funziona a quanto pare perché io lo metto e c'è troppo caldo e quindi vi beccate il mio faccione pieno di lentigini quindi allora, siccome è un sacco di tempo che non faccio un video uh, cioè in realtà non è, cioè poi è una settimana, poi non so quando pubblicherò questo video, ma in realtà oggi è una settimana che non pubblico niente e per me è stranissimo perché assolutamente mi devo 2-3 video a settimana. Ehm, non sono morta ancora, è che sono tornata in Italia e da quando sono tornata in Italia ho avuto cose da fare, quindi oggi ho deciso, ho detto, vabbè dai cerco di filmare qualcosina giusto per uh, quindi forse in questo periodo in cui sarò in Italia e dopo andrò anche a fare il mio viaggio con lui forse non pubblicherò più di tanto però vabbè uh, non credo che a qualcuno offri qualcosa uh. oggi farò un nuovo video e, e ho deciso di parlare delle cose, uh, ho preso questa idea da Priller, se non conoscete lui è un ragazzo americano che fa video in italiano uh, e ha fatto questa serie di video dove diceva le cose che sono normali negli Stati Uniti ma non sono normali in Italia oppure contrario insomma quindi ho deciso di prendere questa idea e farla con il Canada e l'Italia. Siccome sono tornata in Italia, giustamente quando torni in Italia eh, ti accorgi di, di un po' di cose, cioè ti accorgi delle differenze che ci sono effettivamente tra i due paesi, eh, quando magari ci pensi ogni tanto, e ci si, sì, è vero, però... Mm, Te ne accorgi quando torni, dopo tanto tempo, soprattutto se cioè andate via tipo anche sei mesi eh, dall'Italia, poi tornate capite che ci sono, ci sono quelle cose che vi eravate scordati, per modo di dire. Quindi ho deciso di fare... Eh, dirò cinque cose che eh, sono normali in Canada, ma non sono normali in Italia. Non, dico, non sto parlando di cose illegali o robe del genere. Allora, la prima e seconda cosa che mi viene in mente è solo perché appunto, una volta che sono entrata in Europa, neanche in Italia, in Europa, che perché ho fatto lo scalo a Bruxelles, ho notato questa cosa che sulle scale mobili la, la gente non sa come comportarsi qua cioè tu vai in Canada ci sono le scale mobili sulla destra ci sono le persone che stanno ferme sulla sinistra le persone che vogliono salire o scendere perché appunto tu fai lo spazio per quelle persone che magari usano le scale mobili ma non è che vogliono starli ferme uh, ad arrivare fino alla fine insomma quindi solitamente in Canada anche nelle metro anche in qualsiasi scala mobile che tu trovi in giro la destra è fatta di gatto, uh, la destra è fatta per le persone che stanno ferme e la sinistra è fatta per le persone che si muovono. Ecco, perfetto. E qua no, qua tutti fanno quello che vogliono, anche quando cammini per strada, cioè tu cammini sulla tua parte destra e c'è qualcuno che arriva dall'altra parte, e comunque sei tu che ti devi spostare, non è l'altra persona. Cioè, prima mi è capitato sul ponte a Venezia, sul ponte dell'Accademia, uh, che io stavo scendendo, c'era poco spazio perché stanno facendo dei lavori in questo momento, c'era pochissimo spazio, io stavo Stavo sulla mia parte destra, stavi, sta vecchia de merda stava salendo. No, cioè, con tutto lo spazio che c'era, sono io che ho dovuto spostarmi. Cioè, ma, ma ti sembra normale? A me no. Una cosa che in Canada è normale, cioè, nel senso normale, uh, una cosa che in Canada si usa di più sono gli SMS. Qua in Italia. Mh, No, in, tutti usano WhatsApp, tutti usano Viber, un messenger, qualsiasi cosa, invece in Canada la gente usa i messaggi, perché, e vi spiego anche il perché, non perché siano, siano antiquati o siano strani, bizzarri, perché eh, tante persone, allora come ho già detto, i telefoni, cioè le tariffe telefoniche lì in Canada costano un fiocchio di soldi, un di soldi. Uh, quindi solitamente si cicina. Quindi solitamente le persone usano gli sms perché rientrano uh, nell'offerta base, nell'offerta base tipo chiamate e sms uh, perché non tutti hanno internet sul telefono, sì, non tutti hanno internet sul telefono, una cosa assurda però è vera, um, invece qua tutti hanno internet, tutti hanno un iPhone, tutti usano WhatsApp, um, però appunto cioè anche io quando torno in Italia io ho un'offerta tipo 50.000 giga, 50.000 numeri, eh, 50.000 minuti, roba del genere e in Canada invece pago 50 dollari, o tipo sì, ho 6 giga, o chiamate illimitate e si è messi illimitati, però 6 giga, 50 dollari, mh, vabbè. terza cosa um, è la macchina automatica, mentre qua in Italia quando si fa il test della patente uh, sei obbligato a fare il test con la macchina manuale, e lì in Canada non è vero, quando tu fai il test della patente Uh, sei tu che porti la tua stessa macchina, cioè la tua macchina la porti all'esame, infatti quando io ho fatto l'esame ho dovuto portare la mia macchina uh, Infatti per questo è che avevo comprato la macchina uh, E quindi lì tu puoi portare qualsiasi macchina, cioè tu quando impari a guidare, allora non interessa che sia automatica che sia manuale Quando ti danno la patente tu puoi guidare qualsiasi cosa, uh, cioè qualsiasi, qualsiasi, nel senso, sia manuale che automatica, non è che per forza devi fare una patente con il manuale per guidare il manuale uh, Io ho già fatto un video più profondo, più espli esplicativo sulla patente tanto tempo fa, se volete ve lo lascio elencato se vi interessa un po' come funziona, quali sono le differenze, perché ci sono tantissime differenze per la patente uh, però sì, in Canada tanti hanno l'automatico la e non il manuale, e vi spiego anche perché non perché uh, siano sfaticati e che tanta gente ha l'impressione che il manuale sia la cosa più ficca del mondo, non è vero, io detesto il manuale, mi sta proprio sui coglioni uh, non, non ho mai avuto intenzione di avere una macchina manuale dopo aver preso la patente in Italia, e poi ho fatto anche la patente canadese, ho detto no, non prega niente, io voglio una macchina automatica, e vi spiego anche perché ci sono tante tante salite, tante discese tante colline, tante questo genere di cose, col manuale non fate nulla, assolutamente nulla durante l'inverno una, una, una macchina manuale è veramente scomodissima, ve lo dico io perché ehm, avevo fatto anche in pratica con le macchine manuali perché la mamma di lui appunto, ha appunto una macchina manuale e ho fatto un po' di pratica prima degli esami ma vi giuro era inverno perché io ho preso la patente tipo che era a giugno però avevo iniziato le pratiche eh, aprile che c'era ancora la neve quindi, quindi sì ecco diciamo che la macchina manuale non è proprio mi la migliore macchina per gli inverni Beh, vabbè se una persona ha una macchina per l'inverno e una per l'estate lì dice vabbè magari ho la manuale però diciamo che a me personalmente la manuale mi fa, sch mi fa schifo quindi non mi interessa la gente che dice non sto perché non male, la vera, oh. la vera guida quarta cosa è il fumo, uh, io ho già parlato del fumo in diversi video, mi sembra che avevo parlato delle uh, le cose che mi piacciono del Canada, una roba del genere, adesso magari ve lo lascio linkato, uh, dove dicevo che appunto in, in Quebec, almeno in Quebec, non so nelle altre parti del Canada, ma credo che valga un po' ovunque in Canada, tu non puoi fumare se non sei a distanza di 9 metri dal, da un'uscita, un, da, un da una fermata, da un qualsiasi posto pubblico, tu non puoi fumare, come qua invece vai alla fermata e diventi tipo un rusticino lì non funziona così la gente, a parte che in Canada la gente fuma molto molto meno rispetto la, alle persone in Italia uh, non perché costi tanto anzi i prezzi sono uguali cioè vi dirò, non sono tipo ipercostose le sigarette non perché io lo sappia perché io non fumo però il mio coinquilino fumava e quando andavamo con lui a comprare le sigarette non è che costassero un lira di dio però c'è pochissima gente che fuma e questa cosa mi va benissimo perché io oh, detesto l'odore di fumo, mi dà fastidio ehm um, quindi eh, la gente fuma meno, però anche il fatto che chi fuma deve farlo veramente a distanze... Adeguate per legge, se no ti fanno delle multe assurde. Quindi, eh, qualsiasi posto, un supermercato, una scuola, una fermata, qualsiasi posto vicino alle persone, tu devi fare 9 metri per poter fumare. L Ultima cosa è il fatto che tu devi essere registrato ovunque per, per poter fare qualsiasi cosa. Vuoi andare in farmacia, a, non so, a prenderti la pillola, eh, devi avere un dossier in farmacia. Vuoi andare dall'oculista a comprarsi delle lenti a contatto, devi avere un dossier nel loro sistema. Questo dossier solitamente è lunghissimo da fare uh, devi sempre tipo o ogni volta che cambi casa o indirizzo devi avvisarli uh, non so vuoi um, andare dal dentista devi essere registrato presso quel dentista non è come qua che cioè, vabbè vado da un qualsiasi dentista perché vabbè che me frega quando io mi sono tolta i denti del giudizio cioè uh, questi due li ho, i, quelli, quelli sopra li avevo tolti da un medico quelli sotto li ho tolti da un altro medico non è che c'è cioè, cioè sì, ti dico, ti registrano magari per l'appuntamento o magari ti tengono nel... Uh, nella memoria, non lo so eh, ti fanno anche magari loro un dossier però non è come in canna di canna, proprio sono esagerati vogliono un dossier per ogni cosa, ogni fotuta cosa mi ricordo quando ero andata a farmi la visita degli occhi, sono andata appunto da un da un, un posto dove vendono gli occhiali come si chiama. vabbè insomma avete capito e... Um con l'italiano se deve... ne va e um, sì cioè, mi, hanno fatto, mi hanno fatto registrare tipo dove vivi telefono numero di casa assicurazione ovviamente se non hai l'assicurazione non ti fanno nulla cioè o devi pagare tutto tu appunto cer certe volte non accettano che tu non abbia un'assicurazione sanitaria io in questo momento non ce l'ho, torno in Canada senza assicurazione sanitaria e morirò. Um, quindi sì, questa è una cosa diversa, invece qua, cioè vuoi andare a prendere le lenti, vai da uno, vuoi farti gli occhiali da un altro, fai gli occhiali da un altro, prenditi la pillola, basta che tu abbia la ricetta, però la cosa della, della pillola effettivamente in Canada ti danno la ricetta per due anni, non ogni, ogni sei mesi, il che è molto utile e probabilmente le ragazze che prendono la pillola capiranno lo struggle di andare ogni sei mesi a rinnovare la ricetta, invece là per due anni e ovviamente questa ricetta la porti in quella farmacia. Loro allora, se la tengono per due anni, eh, se tu devi cambiare città come a me capita adesso che devo cambiare città, devono chiamarsi tra di loro le farmacie per spostare il mio dossier. Cioè una cosa terribile, on onestamente una cosa terribile che io odio. Infatti quando arrivo l'altro giorno mi sono messa a cambiare tutti, um, ovunque, banche, università, tutto quanto, mi sono messa a cambiare l'indirizzo di casa perché appunto ci trasferiremo a luglio. Oh mio Dio, mi sono accorta solo in quel momento quanto sia fastidioso cercare tutti quei posti dove io abbia un dossier per cambiare l'indirizzo di casa. Cioè ero tipo, oh Gesù Cristo questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto farò appunto altre cose di cui parlare di queste differenze, spero che questo questa tipologia di video vi piaccia, fatemi sapere se vi viene in mente qualcosa, perché io mi sono fatto una lista di cose, e adesso ho detto queste 5 prime cose che mi sono venute in mente poi magari se mi vengono in mente altre cose appunto stando in Italia uh, ve le farò comunque sapere in un prossimo video uh, se vi viene però in mente qualcos'altro fatemelo sapere, se avete domande come al solito se avete idee per un video, per un futuro video, fatemelo sapere, io sono ben contenta di, di rispondere alle domande, sono ben contenta di, di fare video su richiesta tutto questo genere di cose noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!